Ciao, con questo video ti mostrerò come personalizzare la home page di OpenGeodata. Al primo avvio, OpenGeodata si presenta con precaricati alcuni dati dimostrativi. OpenGeodata è ampiamente personalizzabile. Andremo infatti ora a vedere come modificare la home page. Quindi cambieremo il logo, l'intestazione e il fondo pagina. Inserendo i dati dell'amministrazione comunale di Parite, in provincia di Caserta, che è la prima amministrazione che a breve sfrutterà Open Geodata. Dando uno sguardo più approfondito alla homepage, possiamo vedere una lista di categorie a cui potranno essere associati sia WebGIS che servizi OGC, come un WMS. Le categorie sono anch'esse totalmente personalizzabili. Quelle iniziali fanno riferimento ai tre annex di Inspire. Inspire è una direttiva europea che istituisce la Special Data Infrastructure Comunitaria. La direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legge 32 del 2010. Per modificare la homepage dobbiamo effettuare innanzitutto il login. Una volta effettuato il login si accederà al pannello di amministrazione. Clicchiamo su Customize Site e quindi sull'unica voce disponibile. Andiamo quindi a sostituire i dati iniziali con quelli di nostro interesse. Nella sezione dei link, a titolo dimostrativo, inserirò il link al geoportale nazionale e quello ad Inspire. A questo punto salviamo e torniamo alla home page. Abbiamo quindi personalizzato le impostazioni iniziali di Open Geodata. Open Geodata è un progetto open source. Se lo ritiene interessante iscriviti al canale e condividi il video. Puoi fare anche di più. Nella descrizione del video puoi trovare il link al repository GitHub. Se sei uno sviluppatore mi puoi aiutare a migliorare il progetto oppure puoi sponsorizzarlo con una donazione.